il dono di nabokov è un libro straordinariamente complicato straordinariamente raffinato e che però per me parla una lingua molto semplice perché secondo me il dono è un libro sul distacco il protagonista uno dei protagonisti fiodor Konstantinovich, è un euse russo a berlino dove ha prodato ehm, in conseguenza della rivoluzione sovietica. E Fyodor, un po' come Nabokov stesso, porta dietro il proprio passato come se fosse un albero dalle radici lunghe e intricate che però decide di non trapiantare in un terreno nuovo perché sa che questa cosa lo imbastardirebbe e quindi violenterebbe il ricordo del proprio passato. Um, in questa dimensione quindi, in cui la realtà è soprattutto percepita che vissuta effettivamente, Fiodor riesce ad avere un'esperienza sensibile nel Grunewald, dove trascorre una intera giornata mettendosi nudo e godendo il tiepido sole della Berlino degli anni 30. E lì percepisce di essere tutt'uno con la natura. Le voci risuonarono più vicine, poi si allontanarono, un tafano che gli si era impercettibilmente posato sulla coscia riuscì a pungerlo con la piccola proboscide ottusa. Il muschio, l'erba, la sabbia comunicavano ognuno a suo modo con le piante dei piedi nudi. Il sole e l'ombra si posavano in modo diverso sulla calda seta del corpo. I sensi acuiti dal colore sfrenato erano eccitati dalla possibilità di incontri silvani, di mitici ratti. Avrebbe dato un anno di vita, perfino un anno bisestile, perché Sina fosse lì in quel momento. Zina o chiunque altra del suo corpo di ballo. La prodigiosa ironia di Nabokov, il dono, traduzione di Serena Vitale ad Elfi.